Ben in Parigi 2019, ci troviamo allo stand di FAS International e direi come al solito siamo in compagnia di Giampaolo Bononi. Buongiorno Gianpaolo e bentornato. Buongiorno a tutti, è come al solito che mi preoccupa perché, <ride> perché è diventato, il nostro è diventato praticamente un appuntamento eh, come dire, prefissato, obbligatorio. Ah, perché tendenzialmente tutti cercano di fare un'intervista seria, invece nel momento in cui mi trovo con Fabio, memori dei nostri trascorsi da DJ, cerchiamo di fare qualcosa di più divertente che incuriosisca anche tutto il pubblico che vede l'intervista e ci ritrova sempre insieme a cercare di parlare anche di questa fiera di Parigi. Manca la console con piatti, mixer, microfono e così via, sintetizzatore indispensabile ma in compenso abbiamo alle nostre spalle i distributori che sono ben rappresentati in questo caso proprio da te. Che cosa presentate in questa occasione? Allora, La gamma FAS innanzitutto grazie per questa opportunità e per poter presentare anche queste eh, novità che riguardano due o tre modelli ma in particolare direi quella che c'è dietro le nostre spalle che è una news interessantissima che tiene conto di una necessità del mercato che riguarda i vuoti acqua, che riguarda un distributore vuoto, che riguarda un refill che normalmente eh, crea problematiche e magari anche costi all'interno di una gestione che è un cassetto eh, di nuova concezione che abbiamo deciso di mettere sulle macchine e di poterlo gestire anche come retrofit, che consente di passare da 60 a 90. Poi volevamo aggiungerci anche un'altra misura, ma in questo momento non ce l'hanno consentito per dare. Sostanzialmente, voi avete un cassetto che ha una capacità di 60 bottiglie, che portiamo a 90 bottiglie d'acqua, quindi con un aumento di circa il 50% per ogni cassetto che voi metterete all'interno della macchina. Ma non è l'unica novità che presentate in questa occasione? Diciamo che eh, diamo la chiusura a quella che è la nostra gamma prodotti con che sono i, quelli che sono i tre prodotti che abbiamo presentato alla fine di quest'anno e quindi la combinata. Dove finalmente entriamo in questo segmento di mercato e dove tu hai avuto l'onore di poter pubblicare anche un articolo sulla tua rivista, eh, piuttosto che la definitiva consacrazione di quella che è la Powerlift. Ci sono poi un altro paio di news che non possiamo svelare che sono in questo momento coperte da segreto istruttorio. E che prossimamente riveleremo attraverso i nostri strumenti Venninnews.it e la rivista Benin News. Quanto è importante per voi il mercato francese, Giampaolo? Il mercato francese per noi è, un mercato, è sempre stato un mercato di riferimento ed è un mercato che, su cui stiamo puntando nuovamente dopo un periodo di riorganizzazione nel quale ci siamo Mm, risistemati un attimo grazie a collaborazione anche di TPI che è il nostro distributore ufficiale e grazie all'inserimento all di una nuova persona che molti conoscono che è Cedric che ci dà una grossissima mano, a mano sul mercato e che finalmente è un buon punto di riferimento per tutte le gestioni che operano in Francia Giampaolo, grazie. Per chiunque desideri avere maggiori informazioni in relazione ai vostri prodotti e o anche alle iniziative che voi organizzate attraverso dei workshop o dei roadshow in giro per il territorio italiano, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Semplicissimo, grazie, grazie ancora, grazie a te Fabio e grazie a tutti gli ascoltatori e buona continuazione e una buona fiera di Vending Paris.